ragazzi bentornati sul mio canale oggi parliamo del mio nuovo termostato che ho comprato una settimana fa su amazon al prezzo di 32 euro termostato che è wifi quindi vuol dire che si può collegare al telefono tramite un'applicazione chiaramente è un termostato cinese lo si capisce dal prezzo in questo video vedremo eh, questa applicazione l'applicazione che è un'applicazione dedicata quindi vuol dire che è stata creata ad hoc proprio per questo terminale applicazione che si è comportata molto bene tramite questa applicazione possiamo eh, gestire eh, tutte le impostazioni che possiamo anche gestire eh, eh, sul terminale tramite la pulsantiera, quindi quello che possiamo fare con eh, la pulsantiera, quindi le programmazioni che possiamo dare a, come si dice, al termostato, lo possiamo fare sia tramite pulsantiera che tramite eh, applicazione, sarà la medesima cosa. In questo video vi faccio vedere come funziona sia uno che l'altro. Allora, eh, questo è il modello con la luce blu, come vedete, esiste anche un modello con una luce un po' meno intensa di questo, che è un, ha una luce azzurrina. Eh, come vi dicevo, l'ho comprato su Amazon, vi lascio anche il link in descrizione. Oltre al link in descrizione, vi lascio anche il link di un blog dove ci sono le istruzioni in italiano. Eh, visto che eh, una problematica che ho trovato eh, di questo terminale, qual è, è che come si chiama? quando vi arriva ci saranno soltanto le, eh, come si le istruzioni in, in lingua inglese. Eh, allora... Il, la particolarità di questo eh, terminale qual è? Non soltanto eh, il fatto di essere wifi ma anche il fatto di avere la pulsantiera. Allora questo è un modello un po' vecchiotto, è un modello che ha un paio d'anni, io ho preferito comprare questo modello, a parte che costa di meno, costa 32 euro i modelli nuovi, costano 39 anche per il fatto che ha la pulsantiera, visto che lo devi usare mia madre e quindi per lei è molto più facile utilizzare... E dei pulsanti, visto che il modello vecchio che aveva, aveva i pulsanti. I modelli nuovi invece sono più belli esteticamente perché hanno un display più grande, ma come si dice funzionano tramite touch, quindi eh, per una persona anziana è molto più semplice utilizzare questo. In più, anche visto che ha due anni di vita, i feedback sono tutti positivi, ci sono feedback eh, di due anni fa, quindi che ne parlano bene, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che è un che è rodato e quindi che siamo sicuri che funzioni il terminale. Allora, eh, questo video vi faccio vedere come si effettuano i collegamenti. Voglio ricordarvi che è un, ter eh, come si dice, un termostato wifi, quindi ha bisogno non soltanto dei due cavi eh, che arrivano per, eh, come si dice. Per il collegamento della caldaia, quindi che fanno contatto e fanno partire la caldaia. Quindi il mio termostato, vi faccio un esempio: il termostato che avevo prima funzionava a batteria, quindi aveva bisogno soltanto di quei due cavi che servivano per creare il contatto. Questo terminale invece ha bisogno di altri due cavi, che sono questi, che servono per l'alimentazione. Funziona con l'alimentazione a due venti. Quindi, oltre a far arrivare i due fili della caldaia dobbiamo far arrivare anche i due fili per gestire eh, la corrente in più ho dovuto anche bucare il muro perché? perché quelli vecchi che hanno le batterie sono piatti dietro e di solito sono appoggiati soltanto al muro e abitati. invece per montare questo termostato cosa ho dovuto fare? ho dovuto anche montare una scatoletta trovate la scatoletta nello stesso sito perché però costa 9 euro invece io cosa ho fatto sono andato al brico ne ho comprata una per 80 centesimi eh, sono quelle blu piccoline eh, quella la sua dedicata è un po più grossa e un po più comoda per fare inserire i fili però se volete spendere qualcosa di meno potete semplicemente comprarla al brico allora eh, in questo video vi faccio vedere allora, non soltanto come funzionano le impostazioni ma anche chiaramente come si effettuano i collegamenti della corrente eh, partiamo subito con i collegamenti della corrente e poi vi faccio vedere le impostazioni eh dell'applicazione e anche eh, tramite pulsantiera. questo è il retro del termostato come vedete ci sono sei possibili collegamenti allora vi dico già da subito che l'1 e il 2 non dovete assolutamente utilizzarli per il collegamento con la caldaia altrimenti potrebbero esserci dei seri problemi, allora il collegamento eh, alla caldaia viene effettuato con il 5 e il 6 come vedete dove io ho collegato questi due cavi eh, viola il collegamento invece eh, per la corrente quindi per i due eventi vengono effettuati tra il 3 e il 4 sul 3 come vedete in alto c'è la N quindi è il collegamento del neutro quindi il cavo blu invece sul 4 c'è la L quindi è il collegamento della fase quindi cosa vuol dire che eh, dobbiamo collegare il cavo marrone o in alcuni casi è anche nero Diamo un'occhiata prima al termostato e poi vi farò vedere come si effettua la programmazione. Allora, sul, sul display troviamo orario, i gradi che ci sono nella casa, sulla destra i gradi che ci sono eh, settati per far partire la caldaia, in alto sulla sinistra l'icona che segna che siamo in modalità Manuale e poi chiaramente l'icona del WiFi, l'icona del WiFi che voi non avete ancora perché non siete ancora collegati, non abbiamo ancora eh, sbloccato questa funzione nel settaggio. Poi vi farò vedere come fare. Se schiacciamo manuale, come vedete, cambierà l'icona e partirà l'icona automatica. L Icona automatica vuol dire che la caldaia funzionerà con eh, dei settaggi eh, già impostati dalla, dalla, dalla fabbrica. Troverete comunque i settaggi come sono impostati sul libretto delle istruzioni. Teniamo premuto il tasto MENU per 5 secondi, come vedete comparirà la scritta LOOP e dei numeri 1, 2, 3, 4, 5 sono i giorni della settimana, quindi programmazione della settimana. Se invece schiacciamo ancora programmazione del sabato e questa è programmazione di tutta la settimana. Schiacciamo un'altra volta MENU. Comparirà un'icona in alto, quindi vuol dire che stiamo effettuando la programmazione della prima fascia oraria. Possiamo chiaramente quindi spostare i gradi. Se schiacciamo l'orologio possiamo anche cambiare l'orario della prima fascia oraria, quindi possiamo far partire la caldaia, che ne so, alle 7. Rischiacciamo menu, partiamo con la seconda fascia oraria, quindi fascia oraria delle 8 schiacciamo un'altra volta quindi terza fascia oraria e facciamo scorrere tutte le fasce orarie quindi poi chiaramente possiamo schiacciare la nostra icona dell'orologio e dare l'impostazione dell'orario che vogliamo noi ora siamo pronti per effettuare il collegamento al wifi per entrare nelle impostazioni avanzate basta tenere premuto il tasto down con il tasto accensione e spegnimento come vedete e c'è la scritta sen qui possiamo far scorrere il menu avanzato noi dobbiamo andare sulla scritta FAC una volta che siamo sulla scritta FAC dobbiamo selezionare i canali come vedete qua c'è 08 per attivare il wifi dobbiamo far scorrere i canali o 10 o 32 noi scegliamo canale 10 schiacciamo M l'icona del del wifi si accenderà e lampeggerà ora siamo pronti per far partire l'applicazione e collegarci ora siamo pronti per vedere come funziona l'applicazione facciamola partire allora se teniamo premuta l'icona della casetta arancione per qualche secondo possiamo cambiare il nome al termostato come avete visto io l'avevo già chiamato marco se clicchiamo eh, sulla scritta in alto possiamo scrivere Marco Mariani, quindi vedete possiamo cambiare il nome dell'impostazione. Clicchiamo velocemente ancora l'icona della casetta e da qui parte l'applicazione. Allora, partiamo con l'accendere e spegnere l'applicazione, chiaramente è in basso a sinistra dove c'è scritto Power. Se teniamo premuto si spegne il termostato, se riclicchiamo, chiaramente il termostato parte manuale serve per eh, dare le impostazioni che abbiamo dato manuali oppure in automatico come vedete automatico e ritorniamo in manuali senior invece servono per le impostazioni avanzate quelle che vi avevo già fatto vedere prima sul termostato se vi ricordate dovevamo tenere premuto il tasto d'accensione con il tasto eh, che c'è eh, sul, sulla destra, sul laterale destro che era o up o down, adesso non mi ricordo qui invece teniamo premuto Senior, come vedete qui ci sono le impostazioni avanzate, possiamo cambiarle chiaramente anche delle impostazioni, non soltanto vederle. Torniamo indietro, in alto dove c'è la barra degli orari, è eh, da qui possiamo andare a cambiare le impostazioni settimanali, quindi teniamo premuta la barra per qualche secondo, come vedete c'è scritto loop, qui possiamo andare a scegliere le tre impostazioni diverse che abbiamo impostazione in alto come vedete selezioniamo la settimana e sabato e domenica invece per una programmazione a parte ripremiamo loop in alto se premiamo la striscia in mezzo troviamo le impostazioni eh, di come si chiama di tutti i 5 giorni della settimana e in più il sabato se invece andiamo a, clacca, a cliccare quella in alto troviamo invece l'impostazione del come si chiama, separati dei giorni della settimana con quelli del sabato e la domenica allora come si fa a cambiare le impostazioni? è semplicissimo ci sono vari periodi della giornata esempio andiamo sul primo periodo che è quello del mattino se teniamo premuto l'orario come vedete da qui possiamo cambiare l'orario di accensione anche i minuti dare ok come avete visto è cambiato l'orario andiamo invece sui gradi teniamo premuti i gradi da qui possiamo anche cambiare la gradazione. Torniamo indietro, possiamo cambiare anche i gradi manualmente con il disegno che troviamo nel centro eh, del display, sia tramite i segni più e meno che utilizzando il dito e far scorrere la barra. In alto troviamo anche il lucchetto, questo serve per la sicurezza per i bambini, e poi il refrigerio qui. Eh, il refrigerio serve per... Per, come si dice, per far attivare la caldaia, mettiamo se anche se il termostato è spento eh, ma fa molto freddo, la, come si chiama, la caldaia ripartirà giusto per eh, dare una, una scaldata ai tubi. Niente, l'applicazione, come avete visto, è molto basica, è molto semplice da utilizzare, però eh, ci sono tutte le impostazioni che ci possono servire. Siamo giunti anche quest'oggi al termine del video, spero che vi sia piaciuto il video e anche e soprattutto che vi sia piaciuto il termostato. Se vi è piaciuto oppure non vi è piaciuto scrivetemelo qui nei commenti e ne discuteremo. Allora, ho deciso di cambiare il termostato anche a casa mia e di spendere qualcosa in più rispetto alle 32 euro di questa volta e avevo deciso di spenderne all'incirca 100-150 euro. Quindi se vi interessa un video come quello che ho fatto oggi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e anche mettete un like soprattutto se vi è piaciuto il video. Buona serata!